Cos'è la poesia soldati? La poesia soldati è una poesia composta da Ungaretti che ha lo scopo di prendere una posizione decisa e intransigente nei confronti della guerra. È una delle poesie più commoventi nei confronti della guerra, la vita dei soldati viene paragonata alla vita delle foglie, delle foglie che cadono durante il periodo di autunno.